Sicuramente sì, sicuramente l'Italia è un'altra cosa importante perché eh, a livello personale sicuramente vincere il titolo è un'altra cosa importantissima, però ovviamente per la nazionale tutti mi hanno detto qualcosa di particolare che ovviamente vorrei eh, che si soddisse anche questo perché eh, nelle ultime annate ovviamente le cose non sono andate nella maniera giusta eh, perché eh, probabilmente non eravamo così forti senza girarci attorno alla fine se non sono arrivati i risultati è perché evidentemente non eravamo una squadra forte a livello di altre squadre che hanno vinto ovviamente sono state molte sfortune nel senso che anche l'anno scorso l'europeo Bargnani ha avuto questa sfortuna, il Gallo non c'era che era infortunato però nonostante ciò penso che abbiamo giocato un ottimo europeo soprattutto le prime cinque partite poi dopo a livello di stanchezza, a livello fisico è stata dura ma ogni anno io e i miei compagni di squadra proviamo veramente a fare qualcosa di grande con la nazionale per noi stessi e ovviamente per l'Italia